Il bilancio della breve e sanguinosa parabola del gruppo terroristico eh, Prima Linea è di 101 attentati, 18 morti e 23 feriti. Tra le vittime anche il giudice Emilio Alessandrini, eh, il giudice eh, Guido Galli, che erano entrambi garantisti ed entrambi impegnati anche eh, in una riforma del, del sistema eh, giudiziario. Prima linea era un gruppo eh, spontaneista, eh, senza un vero e proprio progetto politico che non fosse semplicemente l'attacco allo Stato, ed è seconda solo alle BR per numero di azioni eh, e di aderenti, anche se in realtà poi la sua storia si consuma eh, nell'arco di pochi anni. Eh, L'eruzione della sede del gruppo dirigenti Fiat eh, di Torino eh, in realtà è la prima azione ufficialmente rivendicata da prima linea, ma in realtà il gruppo aveva già ucciso eh, in aprile a Milano, aveva ucciso un consigliere provinciale eh, del movimento sociale italiano. Qual è la, la caratteristica e la differenza tra Prima Linea ed altre organizzazioni terroristiche degli anni 70? Innanzitutto Prima Linea rifiutava il militarismo delle Brigate Rosse, eh, se poteva evitava la clandestinità dei suoi componenti, anzi eh, una delle peculiarità era che i ragazzi che aderivano a Prima Linea continuavano a svolgere una vita assolutamente normale insospettabile, molti erano impiegati, andavano regolarmente in ufficio per esempio, custodivano le armi non in covi che non avevano ma direttamente in casa propria e poi improvvisamente in realtà eh, entravano in azione in modo assolutamente spietato, basta pensare alle azioni efferate, agli omicidi di cui eh, abbiamo accennato. Eh, poco fa. Eh, mm, rimarrà eh, celebre anche, diciamo così, un eh, una polemica politica no, dettata al ruolo che l'allora eh, ministro degli interni cossiga svolse per il caso Don catene eh, uno dei terroristi delle, di prima linea era il figlio del dirigente democristiano eh, ed era riuscito a riparare in francia dove nel 1980 verrà arrestato ecco in realtà eh, la storia di prima linea finirà abbastanza rapidamente con un'ondata di arresti, eh, con le rivelazioni dei pentiti, e insomma forse anche a causa del... Eh, della mancanza di un progetto politico vero e proprio e, e in realtà delle, del fallimento delle, della radice stessa della lotta armata, perché in realtà eh, il consenso eh, della classe operaia che loro volevano in qualche modo portare al potere di fatto non c'era, ecco, tutto questo causerà appunto la fine abbastanza repentina eh, di questo gruppo terroristico e della sua tragica avventura.